In questo video tutorial vedremo alcuni strumenti utili per disegnare con precisione. Andiamo a vedere cosa sono le inferenze in SketchUp. Prendo lo strumento eh, che mi serve per disegnare le linee, questa matita rossa. Le linee si disegnano innanzitutto cliccando su un punto, il punto iniziale. E poi vedo, adesso non sto ancora, eh, sto solamente muovendo il mouse e non sto facendo un secondo clic, vedo che muovendo il mouse... La mia linea diventa di colore diverso rosso, verde e blu a seconda che sia allineata a uno di questi tre assi. Queste si chiamano appunto inferenze lineari perché mi permettono appunto di eh, disegnare con precisione parallelamente all'asse che vedo nell'area di disegno. Quindi, adesso che vedo la linea rossa, per esempio, potrei cliccare di nuovo col sinistro per dare la lunghezza di questa linea oppure dare. Il, numero della, il valore della lunghezza nel c'è Quindi, per esempio scrivo 2 e do l'invio, questa linea sarà lunga 2 metri. Continuando mi accorgo di questa cosa, che continuo a ritrovare l'allineamento con l'asse, in questo caso verde, e in più vedo anche questo pallino verde, che è un'inferenza puntuale, eh, ossia mi sta appunto, mettendo in evidenza il fatto che la seconda linea comincerà a partire dall'end point della prima linea. Le inferenze puntuali sono appunto questi punti nodali, di elementi di geometrie che ho già disegnato nell'area del disegno, che mi permettono di disegnare anche queste con precisione. Faccio un secondo clic, a questo punto se mi muovo, cerco di chiudere il rettangolo che sto facendo, mi muovo quindi verso eh, sinistra, seguendo sempre l'asse rosso, eh, diciamo che voglio fare terza, questo terzo segmento della stessa lunghezza del primo, non ho bisogno di mettere di nuovo il valore, ma basta semplicemente semplicemente che seguendo quest'asse e tenendo premuto con l'asse Shift sto bloccando questa inferenza, cioè sto bloccando il, mio, il disegno di questo segmento su quest'asse qui e per quanto adesso io mi stia muovendo senza cliccare nell'area di disegno questo segmento rimane eh, bloccato su questa eh, direzione qui per far sì che sia della stessa lunghezza del primo adesso mentre è bloccato qui vado a fare un clic sull'end point, in questo caso il, il punto iniziale del primo segmento. Cliccando qui, appunto, avrò disegnato questo segmento della stessa lunghezza. E adesso, con un semplice clic che appunto mi fa capire che eh, l'ultimo segmento si andrà a chiudere sul punto iniziale del primo, ho disegnato appunto, il rettangolo. Come sempre eh, in SketchUp quando chiudo un perimetro si, sarà, eh, si è creata anche la faccia interna. Le inferenze puntuali, quindi sono dei punti che rintraccio su geometrie già disegnate. Quindi c'è l'end point, c'è il mid point e questi quadratini rossi mi definiscono quello che si chiama on edge sul bordo, cioè un punto che sicuramente è agganciato su questa linea, ma non è appunto né nel mid point né nel punto finale. In più ci saranno tanti punti qui all'interno che, eh, che verranno definiti on face, come si vede dal video, cioè sulla superficie. E mi assicuro che se io disegno adesso un Linea lungo l'asse blu, per esempio, è eh, agganciata alla superficie che ho disegnato sul piano in terreno. Ci sono altre inferenze eh, puntuali. Per esempio, se disegno un cerchio, ecco, il cerchio in SketchUp è un cerchio sfaccettato, un perimetro esterno sfaccettato perché SketchUp è un modellatore eh, Mesh quindi disegna per triangoli. Quindi nel cerchio io potrò trovare una serie di endpoint point, mid point, dei segmenti che compongono il perimetro. In più, sfiorando prima sul perimetro e poi avvicinandomi al centro, noterò appunto questo pallino blu che mi assicurerà di disegnare una linea che parte appunto dal centro. Altre inferenze lineari sono invece queste. Prendo di nuovo lo strumento matita e questa volta disegno un, una linea inclinata, quindi che non segue nessuno dei tre assi. A questo punto, se mi allontano, vedo una, una linea in color magenta che eh, sarà la linea perpendicolare alla prima disegnata. Mi indicherà appunto questa perpendicolarità. Se voglio disegnare una linea parallela invece a questa, riprendo lo strumento matita, faccio un primo punto nel vuoto e poi vado prima a sfiorare questa già disegnata e poi mi avvicino ad una eh, possibile appunto, parallelismo. Anche a questo punto io potrei tenere lo shift bloccato per mantenere questo, questo parallelismo e poi magari eventualmente allinearmi come abbiamo fatto prima. Quindi il colore magenta indica per l'appunto un'inferenza eh, un, un si sì perpendicolare o parallela a qualcosa che è già stato disegnato.